E ci abbiamo provato una volta. E non è andata bene. E siccome mi rode le balle, lo rifacciamo. Allora. Cosa che abbiamo imparato nella RAM precedente. Tu non hai le munizioni per questo. Ha le munizioni per l'altro. Intanto. Poi. Tu te la cavi. Ma forse bisogna un altro po' di munizioni. non so se darti questo Ah, oh, ma tu puoi avere biochemist allora proviamo a fare questo esperimento tu diventerai il terrore di tutti caro mio toby non ti dico come andate in quella prima toby è meglio così per zero, abbiamo quasi finito l'attack è un brutto brutto brutto brutto segno questo e beh, io ho un sacco di punti che non ho consumato qua. Ho un sacco. Toby va bene, tu puoi avere Strongman anche. Però a me serve che tu sia veloce. Come al solito. Tu hai bisogno di un sacco di Weak Point. Per fare la doppia classe, però va bene così. Tu hai 11... E per ora va bene così. Potremmo fare anche questo esperimento qua. Ovvero. Abbiamo dei mitra che non usiamo. Da vicino, da lontano. Tu non puoi fare granché. Devi livellare. Devi livellare ragazzo mio il prima possibile. Va bene. Allora. Facendo questa figura del cioccolataio. che Ho dovuto rifare la missione. Perché è andata malissimo. Fly Squad. E vediamo adesso se ce la capiamo un po' meglio questo aereo ricordo che poi sarà cambiato uh, nella missione The Gift ci farà odiare dai discepoli di Anu ci renderà leggermente più simpatici a New Jericho ma ci vorranno comunque ci vorranno comunque male ma a noi serve assolutamente un aereo il prima possibile poi, quando inizieranno ad esserci i nidi di Pandoranica, a destra e a sinistra, allora aumenteremo la, il rapporto con, le, con tutte le fazioni e miglioreremo la nostra reputazione. Ma ragazzi, adesso dobbiamo assolutamente. Allora, dov'è l'aereo? Qua sarà una missione di notte: gioie e dolori. Perché di notte si vede di meno e quindi ci vedono di meno. Enemy Spotted. Strano. Allora, tu intanto hai una mitragliatrice che fa schifo, che fa schifo, però puoi infliggere fino a 10 punti. Um, come si chiama? Con Biochemist puoi terrorizzare davvero la gente. Mettiamoci un po' avanti, e eh, va bene così non troppo, dobbiamo coprirci, ricordiamoci di coprirci soprattutto quando fa freddo ecco qua. e facciamo un perimetro difensivo intorno all'aereo con uno che protegge il nostro cecchino che l'altra volta ci hanno fatto secchi perché abbiamo esagerato con... Uh, con, cioè abbiamo lasciato l'aereo in questo dito l'aereo ci è esploso ce l'hanno fatto esplodere e in più è morto anche uno dei nostri quindi non va bene ingiustificabile adesso eh, sono tutti intorno all'aereo e quanti sono? tu sparerai a Tobin eh? non provarci Allora, tu intanto vai di sopra. Che se abbiamo un cecchino, questi cecchini non ce li hanno. E fino a che non salgono tutta la torre, non possono combinare granché. Ovviamente non puoi più fare niente, quindi... Copertura. Toby. Tu puoi vedere solo quello lì. Ah, già che tu hai Possiamo spaventarne solo uno. Aspettiamo che si avvicinino un po' di più, va. No, devo cosa ho fatto? Okramoth Okramoth potrebbe andare qua di sopra Ma eh? non può andare Troppo lontano Diventa il cecchino in seconda Noi dobbiamo prendere il più presto possibile Gli armi d'assalto Del sinetrio Quelle sono belle precise Non fanno male le ma Cavolo colpiscono ovunque Molto bene. Abbiamo ammorbidito un po'. ti avvicini un po'. Non riuscirai mai a beccarla. Copertura. Toby. Se tu fai un passettino di qua. Molto molto bene. Dai eh, guarda che diamine di precisione terribile che ha questo coso. Un infetto da virus Uno Beh, Vuol dire che almeno Piano piano Perderà Ah perde un will point e basta Questi hanno anche dei Degli accidenti di pistole Che fanno Un male cane Dobbiamo tirare fuori da qua Aia ah, yeah. Non hai return fire Troppo vicino Aia ah, yeah. ah, yeah. No ragazzi Questa missione proprio non la devo fare Non la devo fare Abbiamo perso un altro dei nostri uomini Nostre donne E io devo smetterla di non usare quick aim. Devo smetterla di non usare Quickane Allora, tu intanto puoi fare Balzellon, balzelloni, tappare qui E fare un bel warcry da quello più vicino a te non si avvicina. Sei troppo lontano. Chiaro perché non vado sui tetti con, con i discepoli di Ano, ma vabbè. Contro i discepoli di Ano, ma vabbè. Vai. Com'è possibile che i berserk non sanguinino mai? Mai? ma davvero mai rimangono con un punto vita e niente non si fanno niente com'è possibile Got it. se poi hai una mira così tremenda troppo lontano vabbè tanto l'abbiamo rallentato questi berserk fanno perché io, io non riesco a usare i berserk fanno un male cane e basta E invece no. Fino al prossimo colpo. Com'è possibile? Cioè io qui mi chiedo come sia possibile. Due colpi. Sono dei Come fanno a essere dei cecchini così? Io con la mitragliatrice non la prendo neanche a pagarlo. Adesso due colpi. Buono. Mi ha già ammazzato praticamente. E poi... Io non, non lo so. Let's go. Preparing to fire. Ah, oh, maledetto, adesso ti sangu sanguini anche tu, eh? Poi anche quello poi si spara con colpo e ci becca, e ci fa malissimo Oppure questo sale dalla scaletta e ci fa malissimo anche lui ora tu puoi andare di qua A un bersaglio che uno in vista? Eh? Neanche questo coso qua. Se gli fai sualtare il braccio mi fa incontrare. E invece gli faccio saltare la copertura, ma comunque non è servito a niente. Se mi avvicino qua li tiro una mazzata. Perché questo salta fuori mi fa secco. Né? meglio che possiamo fare è fare così sperare che gli faccia un po' di ah ma adesso tanto quello non è tu copriti anzi copriti di qua non l'abbiamo ancora preso, non è ancora partito il conto alla rovescia porca miseria dobbiamo muoverci Sale da quella scala lì Tutto questo senza fare dei Gift ragazzi Come al solito E spara... cioè, sono più precise dei cecchini? Io non lo so Ah non mi freghi stavolta eh Iniziare a fare farli un po' secchi. Eh? Se magari riesce a prendere, cioè, lui con una pistola ci è riuscito, io con un fucile a cecchino. No, allora me li pacco. Corri qua okay. dietro e curati. Focus. Tobi, sei tu l'eroe. Dio, e mettiti in Io copertura. Non... Non... We're non c'è una granata cosa position. zitti di qua poi recuperiamo un po' di roba eh Vediamo cosa fanno. Cosa facciano. facendo? ho oh, curato il bleeding e via. Quello deve sparire. Quello deve sparire. Ah, ah cerchi di accerchiarmi, eh. Mi ha cerchiato. Allora. Ovviamente. Se tu riesci a fargli saltare qualche cosa di utile una buona volta... bene, molto bene, molto bene 1 su 9 questo è, impani è impanicato questo è? Oh, è? quasi impanicato, molto bene molto bene, molto bene, molto bene dai che inizia a girare tu malena non a riuscirci in nessun modo eh eh no, non ti serve questa roba qua facciamo combo armor break tu devi rompergli qualcosa ecco togliergli l'armatura dal body fa la secca molto molto bene allora Iniziamo a... Eh, ecco bravo bravo, iniziamo a fare partire quel giro dei panici. Oh, tu invece dove vai? Di qua. a tentare di, di alleggerirlo eh. Perché c'è dei baffi troppo sexy per essere ammortizzati. Ma forse anche no. Dobbiamo curare il nostro berserk. Se tu te ti faccio secco il prossimo turno, vanno tutti via. Eh. Che miseria, ancora tre turni. Tu non hai più bersagli, e eh, dopo un po' non ci arriva più. E eh. Eh, vabbè, Quindi avviciniamoci. Ancora poco e poi andiamo a stacco, eh? Ci si rivede la prossima volta. Dovresti bisogno di un medico. Sure. qualcuno? Sette virus. Oh, prossimo turno sei impanicato. Ma ad un impanicato che levati. Tu devi metterti in una posizione che prossimo turno riesci a prendere qualcosa lì. Abbiamo sempre perso una persona, però mi sembra che vada un po' meglio adesso. Prima di sparare. Voi non siete più impanicati, ne? Cinque will point. 5 will point. Tu vai a curare la nostra buona malena. Adesso non siamo messi in male. Allora. Quello che riesci a prendere meglio è quello lì. Eh sì. Vai. Facciamo che va bene così e ti metti in Overwatch. Se qualcuno cerca di salire la scaletta è un uomo morto. Tirmi. Devo ancora prendere tutti quegli oggetti là. Potenza del panico. Sono veramente tantissimi, porca misera, sono veramente tantissimi. Almeno questi sono rallentati. Uh, no, questo non mi piace. Questo non va bene. Ho fatto la, so la cazzata lì. Di... Una cazzata degna di quella di prima. E ora devo andare a salvarlo. Penso che caricherò i due episodi, comunque. Però faremo finta che non sia mai successo nella continuity. Ah. Diamine, sono veramente uno stratega pessimo. non eh? Strix. prossimo turno è impanicato anche questo questo non puoi più andare nessuna parte né? almeno quelli non si possono avvicinare beh proviamoci Tu hai. orca misera, prossimo turno si impanica. Oh shit. Vai, Sei veramente veramente pessima. Tu non so se non ti puoi muovere da nessuna parte. Eh, ho cramato. Vai a prendere quello che c'è giù. Moving. quello che è. non posso prenderne anche... ah no l'ha preso già tutto mm -hmm, molto bene spero non avvicinare li facciamo male mi hai fallito? mi hai perduto Survive one turn and protect the aircraft E' eh, che ce l'abbiamo così fatta Se poi ci sarà da scappare Io, io, io mi muoio Non ci arriverai mai Te invece ci arriverai più o meno Eh ma c'è questa copertura maledetta Pessimo colpo Pessimo colpo Allora, tu... Eh sì. No, tu non hai le munizioni per questo. Seriamente. Eh, scappa di sopra al riparo. Anzi, di qua. Okramotta ok, avvicinati un po'. Vediamo di ringraziare quel tizio là, ma eh. possiamo ingaggiare quel tizio là. This better work. Qua è una copertura migliore. E tu? Ne è morto un altro. Qua c'è una marea, una marea di assalti che non mi, piace, non mi piacciono per niente. E eh, qua inizia a far male: fa male, fa male, fa male. Almeno questo se n'è andato via dall'obiettivo. Sì Ma è, è tremenda sta roba cioè loro sanno benissimo eh. E invece no Dovremmo avercela fatta Abbiamo perso un altro soldato Però stavolta siamo tornati a casa con l'aereo E level up Ok, direi basta così. Prossima volta facciamo The gift. Dobbiamo commerciare con un sacco di, di di gente, perché siamo messi male anche come risorse. Non una grandiosa run. Non una grandiosa run. Possiamo neanche fare i medikit non, non abbiamo abbastanza risorse Tu sei il cecchino con la mira peggiore che esista uh, Però con questo potresti essere un... Altro non c'ho Tu cos'hai? Vai right on fire, subito Potrai usarti come cecchino di riserva, eh? Questo meno 4 willpower non mi piace per niente. No, non mi piace. Close Quarters of Aid. Mi piace. E tu hai bisogno di velocità. e non ho medikite da darti Siria bene Toby uh, aspetta tu ti, qua. Aspetta, ti metto qua questa cosa qua dobbiamo fare così per forza perché non abbiamo abbastanza Dobbiamo fare un medikit almeno. Uh, ok. Non abbiamo più ricordi ancora. Allora. base che ci sarà un'altra recluta il Tiamat torna alla base e direi che prossima volta proviamo a fare The Gift che non è questa expected emergency è un'altra roba brutta brutta brutta brutta dobbiamo commerciare Dobbiamo fare questa missione. The Gift va bene, ragazzi. Ciao a tutti, ci vediamo la prossima volta.